Prima di guardare il video, due cose. Non sono tornato su YouTube, non ho intenzione di mettere il video in maniera costante. Mi hanno anche cancellato l'account AdSense. Seconda cosa, uh, il format di cui stiamo parlando si chiama good code, bad code. Melluzzo buono, melluzzo cattivo. Quindi la risposta che ascolterete, che può sembrare di forte matrice omofoba, in realtà è obbligata la giochetto. Nel senso che se la moneta esce rossa bisogna rispondermi per forza in maniera cattiva. In realtà Maurizio l'ha fatto metà e metà perché si è reso conto che portava un tema delicato. La piccola frase cattiva l'ha messa alla fine. Buon ascolto. Queste cose da fanboy le dovevo condividere. E anche la mosca è molto felice. Ciao. Alla la volta di Francesco. Okay, che nome però, medievale? Ma è il nome medievale? Va bene, sì, perché no? Allora, io ci riprovo, visto che tu sei etero, no? Come si può fare a far capire agli uomini etero che il fatto di essere gay non vuol dire che ci piacciono tutti gli uomini? Mi raccomando, non essere cattivo. Mandami il good code. Sei un grande, anche se mi mandi il batco. <ride> ma non lo scelgo io! Porca miseria. Ricordiamo che è pesante Molto pesante <ride> ai, ai, ai, ai, Tu devi capire una cosa E adesso sarà veramente molto difficile non usare parolacce L'uomo eterosessuale di base Anche inconsciamente È omofobico Ok Sai che c'è sempre la battuta degli spogliatoi Camminare lungo il muro Perché l'idea per l'uomo eterosessuale Di essere sodomizzato è un terrore quasi più grande della morte stessa. Quindi anche quando non ce n'è assolutamente motivo, l'uomo teme che il suo ego, il suo macismo, il suo vigore maschile venga messo a 90. Ora, il bad code non è tanto nei tuoi confronti quanto nei confronti dell'uomo eterosessuale in generale. Certo, anche tu potevi non essere gay. <ride> Cosa? Cioè... <ride> Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo che il canale che aggiorno più spesso è il canale SMR che si chiama Jellyfish SMR. Non essendo ancora molto famoso, dovrete cercarlo con il filtro canali e poi scrivere Jellyfish SMR. Vi aspetto lì. Ciao!